Buonasera a tutti, è eh, un'altra puntata delle pillole di Natale dal mondo, oggi la mia ospite è Letizia De Luca che ci wow. parlerà della Francia, ciao Letizia, ciao a tutte, ciao Ale, grazie per l'invito, grazie di essere venuta, siamo contentissime e non vediamo ora di sapere come si festeggia Natale in Francia. Beh, il Natale in Francia è abbastanza simile a quello italiano, però ci sono delle varianti, ad esempio il Natale in Francia già è, è, si annuncia con San Nicolà inizio dicembre e San Martino, sono ah. due, eh sì, i due santi che annunciano come a noi è l'Immacolata in Italia e soprattutto San Martino no? okay. che annuncia le festività di Natale. E, diciamo che qualcosa di particolare in questi diciamo, due giorni? O, eh, ehm, uno prepara Natale, diciamo che la vita dei Santi praticamente è come San Martino è, è, si festeggia, è diverso da, da regione a regione, no? È eh, infatti è molto diverso il Natale nelle regioni francesi alla vigilia di Natale ad esempio in Alzazza si fa una cosa eh? però adesso si sta un po' uniformando dappertutto, diciamo che, come dappertutto. Eh, il 24 si lavora in Francia uh -huh. e, e il vero festeggiamento inizia eh, il 24 sera con le réveillon si chiama le réveillon. Okay. Allora, si va per i cattolici. Si va prima a messa, la messa di mezzanotte, poi okay. si torna a casa e si prepara, si, si festeggia il réveillon. Le grand souper, in, in, in, in certe regioni è chiamato il grand souper perché è così tardi, così tardi di notte mangiate. Eh sì, sì, sì eh, sono ottambule i francesi. <ride> e adesso alcuni quando hanno i bambini fanno un po' prima, però la tradizione, se parliamo di tradizione, è così. E dopo la metà viene chiamato le grand souper, questa, ed è, tra, è, è costituito da sette portate, sette portate, che sono tante, infatti, è, piena notte, che, che, che vengono servite di solito in piatti bianchi ottagonali, ah! e ci sono 13 pagnotte e 13 dessert cioè i dessert sono 13 ma mangiateci la mattina <ride> cioè si abbumfia un po è un assaggino ovviamente perché il numero 13 è, è rappresenta Gesù e i 12 apostoli ecco bello e allora si festeggia allora è questo allora per quanto riguarda la gastronomia del, del, di, questo, di questo Réveillon, varia da regione a regione, ma di solito comunque si inizia con un aperitivo a base di o pastis o mm. di, di champagne ovviamente, certo. di, eh, ci sono tutte i eh, cocktail, eh, però eh, e viene servito il salmone se viene servito a queste cose e il salmone mh, uh, aspetta, le ostriche non mancano le ostriche in Francia no, è una no. tradizione eh, iniziare con le ostriche e poi ci sono queste soup dunque grand souper souper dalla parola soup ci sono queste, queste passati. queste soup eh, molto elaborate e molto buone ci vuole, ci, vuo, vogliono, ci vuole tanto tempo a prepararle una soup io una volta l'ho fatta ho fatto la tradizione e ci ho messo più di sei ore per preparare una soup uno mm. dice eh, però eh, è eccezionale, ecco, <ride> ecco, eccezionale. Importante questo, è importante questa c'è la Oggi, soddisfazione una perché molti dopo questo aperitivo c'è l'antipasto e l'antipasto che è una contraddizione se vogliamo, è il foie gras, ah. il fegato d'oca, no? che mm -hmm. si fanno pesce e carne in Francia, <ride> come insieme, e poi il tacchino ripiene, ci sono tutte il tacchino ripiene di castagne, mm. l'arrosto ripiene di castagne, cioè i ripieni... Tutte queste cose. E poi Tutte si finisce. E finisce con, con questo grand souper, con questo réveillon e si va a letto. Allora lì i bambini hanno preparato prima, c'è una tradizione in Francia, che bisogna mettere i petits souliers eh, sotto, o sotto l'albero di Natale o sul balcone, perché Babbo Natale, o oh, vicino al camino, perché Babbo Natale la mattina dopo questi sugli sono riempiti di, di doni, non di giocattoli per i bambini. Sì. E, mh, quando ero pigri, vi dico ane aneddoto mia, io furbetta come ero pepetta, <ride> ho detto non metto solo un paio di, di, di, di, di, di scarpe, metto tutte quelle che ho. No, al tempo <ride> non è né che ne avevamo tante, eh? avevo forse tre paio di scarpe, due di pantofoli, le metto certo. le illustravo erano pulitissimi, più metto un paio di scarpe più giocattoli avrò, no? Era il mio ragionamento che Giustissimo, volevo... giustissimo. Quindi mettevate... sempre con un giocato lo so. Ma mettevate quindi le scarpe fu o fuori sì. finestra sì. o fuori... Allora, quando... Sì, sì, si metto al cam... sul... davanti al caminetto oppure una bella tradizione c'è anche una canzone famosissima di tino rossi che io cantavo sempre da piccola come di papà noel quando tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers n'oublie pas mon petit soulier Les avant de partir il faudra bien te couvrir dehors tu vas avoir bien froid c'est un peu à cause de moi petit papa noël Questa è la canzone che cantavo E questo però i doni per i grandi di solito si fa la vigilia, cioè a Capodanno si fa. Quindi si aspetta, fanno... per riassumere, per i bambini si fa di notte dal 24 al 25. Esatto, al 25 mattina si scartano i regali. Perfetto, e gli adulti? Gli adulti eh, adesso si sono adeguati, molti li fanno alla vigilia, però la tradizione si faceva a Capodanno per i grandi il dono si sede, il dono si fa a capodanno questa era una, anche una cosa il nostro presepe eh, che conosciamo in Italia invece in Francia ci sono i santons sono praticamente il presepe tradizionale come lo conosciamo in Italia e in più sono aggiunti tutti dei io ce ne avevo tantissimo quando ero piccola delle, delle figure eh, della vita quotidiana che ah, contemporanea, di, diciamo. E di ogni città, rappresentativi di ogni città, che, che vanno dal sindaco, rappresentati ah. in una piccola statuina, al, al parroco. Eh, passando per le donne le commercianti tu, e ognuno con uno strumento che rappresenta il lavoro che faceva e si mette tutto intorno al presepe e io vedevo tutte queste donne le, le, i frutti con la frutta ed erano. e, sì, e c'è una manifestazione ci sono molte fiere di Sant'Uns Sant'Uns ah. e scusate scu scu e, e, e si fa e, ed è molto bello, dunque c'è un'altra visione arricchito di questi. Di posso città. scommettere che una delle tue santos era una cantante? Eh perché no, <ride> <ride> assolutamente. Sì, sì. Eh, questa è un'altra un particolarità, il dolce, noi abbiamo il panettone in Italia, in Francia eh, la bûche de Noël il tronchetto di Natale che rappresenta proprio un tronco di oh, solito è un pan di spagna al cioccolato riempito di crema al cioccolato e ancora la ganache di cioccolato che deve, perché deve rappresentare così fa con, le, con la forchetta così perché deve rappresentare proprio un tronchetto. E quello è il, il dolce, diciamo, il più, più famoso e dappertutto, adesso è arrivato anche in Italia, dunque. Guarda, tutto questo tuo racconto mi ha fatto venire fame, praticamente. Sì, perché sì, i, i francesi ci tengono molto alla gastronomia, puntano molto su quello, su, sì. anche sui doni, ma sulla gastronomia. E... volevo dire una particolarità, perché sicuramente Bettina si sarà occupata della Germania, Volevo dire, sì, assolutamente prima sì, sì. Eh, volevo dire una cosa che ho scoperto che, che l'albero di Natale è nato a Strasburgo, Strasburgo, che in quel tempo faceva però parte del territorio tedesco, e quindi la Germania se ne prese la paternità. Ma adesso Strasburgo è francese. Sì, C'è il questa... ridere, però insomma, ecco, volevo è semplicemente dire... europeo, europeo, è europeo, europeo di Natale. <ride> però abbiamo anche in Francia il Presepe e ecco, Santunze. Eh, diciamo, eh, si prepara con molta molto entusiasmo come, come d'altronde in Italia. Che bello. Invece anche quell'altra le... famosa eh, famoso canto che viene, Minuit Chrétien, che è, è, è stata scritta da Charladdon nel 1843. Eh, Only Night, adesso è conosciuto più, Night, ma è Minuit Chrétien è il francese. Anche. Ci canti un pezzettino? Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à vous. Et on parle. bravissima, bravissima, guarda, <ride> invece come si dice eh, eh, buon Natale? Joyeux Noel, allora Letizia, Joyeux Noel, ti ringrazio tantissimo per questa bella intervista, a voi tutti, a voi tutti, grazie, cœur mon coeur, le cœur. Vous êtes mon cœur. Bisous. Bisous, bisous. Joyeux Noël à toutes. Au revoir. Merci. rat tat undo l di time